buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non ci conosce noi siamo rossella e alberto ciao a tutti oggi faremo una lettura angelica con le carte con l'utilizzo delle carte eh, valida per due settimane quindi a partire dal 19 settembre 2021 al 3 ottobre 2021 utilizzeremo quattro mazzi di carte abbiamo le carte dell'arcangelo michele abbiamo le carte delle fatte Guarigione, guarigione con le fatte di Dorin Virtu, stampate da My Life in Italia. Poi abbiamo le carte di Starset le carte dei viaggiatori sacri prima di iniziare faremo una preghiera di protezione per aiutarci a connetterci con le frequenze degli angeli dell'arcangelo michele che ci portano guida e assistenza durante questa lettura angelica delle carte invoco la divina presenza di dio Onnipotente, padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore ci seguono invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù maria regina celeste e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia l'energia del luogo in cui ci troviamo le nostre intenzioni parole ed azioni l'energia il luogo in cui si trovano tutte le persone che con tanto amore ci stanno seguendo arcangelo michele ti chiedo di tagliare tutte le corde goiche di paura di elevare le nostre energie e vibrazioni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 per il nostro massimo bene, il massimo bene di tutte le persone coinvolte. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che ci stanno aiutando in questa lettura angelica. E così è e così sia ora, per sempre e per l'eternità. Allora la prima carta che è uscita è Vai avanti senza paura. Andremo a prelevare tre carte da ogni singolo mazzo. Oh, è caduta una terza carta. Tu e i tuoi cari siete al sicuro. Rispetto di sé. Vediamo un po' le carte delle fatte. Quindi due mazzi li leggerò io, due mazzi Alberto, facciamo così. Nuove amicizie, nuove connessioni di luce. Problema risolto. È caduta la terza carta. Potere spirituale. Vediamo le carte di Starseed. Volevi mischiare tu, Alba. No, oh, figurati. Wait. Of the world. Peso, del peso del mondo quanti star che danno il peso dell'universo sulle spalle dite la verità, ecco la carta che è uscita da sola star baiting. un bagno di stelle ok vediamo cosa poi ci vorranno dire sono molto simili come carte mm -hmm. questa è dedicata agli operatori di luce che sanno di non appartenere a questo pianeta è figlio del cosmo, quindi una conferma, ora andiamo a vedere i viaggiatori sacri, è uscita una carta, caduta, risposta alla chiamata, Ecco questa che è saltata. Sei protetto dagli angeli. Parlano da sole le carte. Eh? Alle volte saltano e. vogliono essere scelte praticamente. Eccola qua: Wandering Path sarebbe? Percorso fatto a piedi. Bene. Camminato. Ok. Benissimo. Iniziamo la nostra lettura angelica. Eh, diciamo che introduciamo questa lettura angelica con l'Arcangelo Michele che ci incoraggia ad andare avanti senza paura, non fermarti. Venuto, ricordi, eh, precedentemente avevamo detto che avevi una una decisione importante da prendere, eh, magari è venuto il momento adesso di avanzare, di non fermarti, di non guardarti indietro, non avere paura, non avere timore, l'arcangelo Michele è con te, eh, andrà tutto bene, quindi significa che il percorso che hai intrapreso è il tuo è il cammino più giusto per te. Molto probabilmente questa decisione che hai preso, eh, ti, ti preoccupa un po', hai un po' di paura per i tuoi cari, per i i tuoi genitori, i tuoi fratelli, i tuoi figli, eh, ecco, gli angeli vegliano su di loro. Eh, sono al sicuro, siete al sicuro, vai avanti e non fermarti, perché il, il cammino che avevi deciso di intraprendere era il cammino giusto. Devi avere un pochino di rispetto per te stesso e per te stessa, e avere anche come dire. Uh, il coraggio di, uh, di agire nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi desideri dell'anima alle volte questo comporta delle, mh, delle scelte impegnative delle scelte importanti questo però non significa che non vuoi bene alle persone intorno a te questo significa <coughs> scusate che devi iniziare a voler bene a te stesso a te stessa avere il rispetto di te questa carta è anche indicata per coloro che eh, alle volte pur di accontentare gli altri si dimenticano di pensare a se stessi. E invece questo non va bene perché per amare gli altri prima devi amare te stesso, devi amare te stessa, devi avanzare senza paura, non fermarti, abbi il coraggio di continuare step by step nella direzione eh, dei tuoi obiettivi, dei tuoi sogni che possano essere lavorativi. Che possa essere il cambiamento il cambiamento di un lavoro il cambiamento di una attività il cambiamento di città il cambiamento di visione della realtà vai avanti eh, diciamo che questa questo queste nuove decisioni questi nuovi inizi per te queste nuove opportunità per te eh, ti aiuteranno anche a fare delle nuove amicizie delle nuove connessioni con anime gentili con anime affine alla tua con anime eh, che diciamo vi state incrociando vi state incontrando per comunione di intenti sono degli incontri guidati dalla sincronicità divina dice l'arcangelo michele eh, quindi assolutamente apriti al nuovo apriti a conoscere eh, nuove anime che possono anche aiutarti nel tuo cammino di vita possono essere anche delle conoscenze ehm, che ti possono aiutare nei tuoi eh, progetti o semplicemente si può trattare di nuove amicizie di persone con cui parlare persone con cui eh, trascorrere il tempo condividere degli hobby e così via il problema è già risolto lascia andare la paura lascia andare le resistenze tutto è sincronico e perfetto eh, i problemi fanno parte del passato hai dovuto affrontare delle sfide molto eh, importanti eh, adesso diciamo c'è un periodo di calma un'energia eh, di pace di armonia il problema è già risolto dice l'arcangelo michele molti di voi stanno elevandosi si stanno eh, diciamo riconnettendo con la propria anima col proprio sé superiore molto di voi sentono la chiamata di riconnettersi al sé eh perché non, eh, non eh, diciamo l'invito è anche quello di cercare questa via dice l'arcangelo michele quel vuoto che senti quella chiamata che senti dentro di te è proprio perché l'anima il sé superiore ti sta chiamando un potere superiore un potere più grande di te che ti sta chiamando quindi molti di voi in questo momento hanno anche dei doni spirituali più accentuati le energie sono molto potenti in questo momento è possibile che le tue abilità psichiche stiano eh, stai tu così ricevendo un cosiddetto upgrade, ti senti più connessa, ti senti più connesso, è per questo che devi ascoltare la guida divina, è per questo che devi ascoltare l'incoraggiamento della tua anima ad agire in quella direzione. Vi faccio un esempio: eh, un corso, una riattivazione, un, ehm, un viaggio, eh, l'anima ti sta incoraggiando andare a visitare quel determinato luogo sacro piuttosto che scrivere quel libro piuttosto che canalizzare ricevere i messaggi eh, scrivere quello che sta arrivando a te È importante è determinante perché queste informazioni sono importanti per il tuo percorso parla con la tua anima ascolta ciò che l'anima il sé superiore ti sta donando non denigrare i tuoi doni spirituali non denigrare la tua sensibilità superiore perché la sensibilità superiore è importante in questo momento particolare della tua eh, vita questa tua eh, abilità a sentire la verità ti aiuterà a, e ti guiderà nella direzione più giusta e più armoniosa per te e per il tuo massimo bene ok bene alberto tocca a te ok beh diciamo che sono carte molto rassicuranti in un certo senso ma anche molto invitanti all'azione, all cioè della serie vai tranquillo ma, ma anche fai perché insomma c'è tanto da fare, in questo caso partirei prima da, um, dal viaggiatore perché mi sembrano carte più semplici rispetto alle altre, beh sono carte che abbiamo pescato mille volte, rispondere alla chiamata, il tempo è ora, sei protetto dagli angeli e questo percorso a piedi che va goduto diciamo senza troppe pianificazioni, senza troppa fretta di arrivare alla meta, allora, rispondere alla chiamata naturalmente è una cosa, se possibile, che va fatta nel qui ed ora, se la sentiamo come chiamata, se no è inutile continuare a posticipare, eh, perché comunque è una cosa urgente, diciamo. Quindi la figura, come si vede, apre una porta, si proietta verso un mondo nuovo, c'è un cervo adulto, okay, con le corna, che è un animale naturalmente molto dolce ma anche molto determinato, no? Cervo rappresenta un po' per come lo vedo io, un po' proprio il diventare adulti in un certo senso, l'iniziazione, cioè come se l'universo ti dicesse, eh, che ne so io, sì, belle le favole, il bambino interiore, eccetera, cominciamo a uscire dalla zona di comfort a fare dei rituali per diventare grandi, per appropriarci della nostra parte adulta, per integrare, no? Quando te la senti naturalmente, perché. I segnali ci sono in qualsiasi momento, delle volte magari possono esserci eh, delle cose che non sono la chiamatona della vita, ma che comunque noi facciamo e poi a un certo punto invece arriva la vera e propria chiamata che la sentiamo, perché voglio dire è una cosa proprio che uno sente, che percepisce che è la cosa per lui, no? E quindi agiamo. Il fatto di essere protetti dagli angeli naturalmente è una cosa molto bella, ma che allo stesso tempo eh, non è che ci inviti a rimanere anche qui nella zona di comfort, cioè... Vai tranquillo, sei protetto, sei nella luce, nella verità, nel discernimento, nella saggezza, nel sé superiore, eh, fai comunque lavoro su di te, agisci. Cioè, essere protetti significa, come diceva un famoso prete, sono uno che ha fatto grandi esorcismi, che era una persona molto protetta, significa che sei poco o non attaccabile per niente dal male, che non è niente male, scusate il gioco di parole, perché alla fine... Eh, voglio dire, non essere attaccati eh, dalle forze avverse significa veramente fare una vita molto tranquilla, a prescindere da quello che affronti, cioè se tu comunque lavori su di te, trascendi l'ego, continui a fare le preghiere, eccetera, fare cose tutti i giorni, le forze pian pianino saranno sempre meno forti, scusate anche qui il gioco di parole, nei tuoi confronti, quindi... Questo è quello che vuole dire questa carta, che è una cosa dal mio punto di vista molto rassicurante. Cioè io nella mia vita mi sono trovato delle volte veramente che nella mia, come posso dire, nella mia distrazione, che se non fossi stato protetto non avrei mai fatto casini grossi, perché comunque io ho sempre saputo dentro di me, fin da piccolo che ero in questa strada, però sapete, delle volte uno magari non è completamente centrato, se non sei protetto, rischi magari per strada, che ne so io, di fare un incidente, piuttosto che di fare cattivi incontri, di intraprendere delle strade che non sono corrette, allora l'universo in un modo o nell'altro te lo fa capire, quindi questo è molto positivo sicuramente. Poi questo percorso a piedi, che è apparso più volte, naturalmente c'è una mappa, c'è una bussola, perché giustamente quando tu fai un cammino che è un cammino che non conosci, giustamente c'è bisogno di orientarsi. Bene, devo andare là, poi devo andare là, poi devo andare là, quindi naturalmente la mappa e la bussola, che possono essere anche mappe e bussole interiori, eh. qui sono cose esterne, ma può essere il famoso e GPS senti? interiore. Ti aiuta comunque, a prescindere dal fatto che giustamente ti prendi quei tempi, ti godi il presente, però sai, nella tua testa, bene o male, hai in testa, scusate il gioco di parole, dove andare, no? i vari step e quindi hai la situazione chiara davanti a te c'è una volpe, che anche qui è un animale molto interessante, perché la volpe è un animale astuto, non in senso negativo, e è un animale che rappresenta anche proprio il fatto di essere visibili, cioè quando appare la volpe significa che magari c'è qualcosa da manifestare in noi che non è ancora apparso, che è poco visibile, e che naturalmente se non viene fuori rischia, cioè non per forza di, di far accadere cose negative, però la nostra vita è incompleta, perché è come se ci fosse molto potenziale che non è ancora venuto fuori, quindi è come andare in giro col freno a mano. Invece questa carta dice, insomma, tu vai avanti, esplora, goditela, cerca di, di manifestare appunto con le preghiere, con le azioni, con le manifestazioni, con le affermazioni positive, cerca di capire cosa vuoi, cerca di essere grato e vedrai che pian pianino la strada si spianerà. Per quanto riguarda Starsi, i nostri amici semi di stelle, allora abbiamo il peso del mondo, perché giustamente, appunto come dicevi tu, chi è in questo percorso, chi non è di qua, e sapete di cosa sto parlando, eh, tante volte prende delle cose o volontariamente o involontariamente che non sono proprie. E questo peso andando avanti diventa proprio un fardello: cioè voglio il dire, non è un sassolino in tasca, è come avere uno zaino che ti fa sentire curvo, tipo il 10 di bastoni o di spade o di tarocchi, che proprio uno è sopraffatto. Quindi imparare a lasciare andare, imparare a mettere confini imparare a dire dei no, cioè io sono un angelo terreno, quello che è, ma non significa che devo salvare il mondo, che devo prendermi le croci di tutti, cioè Gesù Cristo diceva, prendete ciascuno di voi la, la propria croce con gratitudine, con amore, abbandonatevi a voi stessi, No, seguitevi, seguitemi, però c'è cioè, un limite a tutto, no? Eh, questa carta no? Eh, raffigura una ragazza che fa nella posizione del morto, no, quando siamo in acqua, la classica posizione del morto in cui proprio ti lasci andare, non pensi a nulla, c'è gente addirittura che riesce ad addormentarsi, e sappiamo che quando siamo sotto acqua proprio non pensiamo, proprio anche le orecchie no? sono parzialmente coperte, quindi sentiamo anche molto meno i suoni e i rumori, è proprio una sensazione bellissima veramente di pulizia. Dopodiché il bagno di stelle, giustamente come c'è l'abbronzarsi, il bagno di sole c'è il bagno di stelle, che è una cosa notturna e non diurna. Si parla di corpo di luce, si parla di trasmissione, vai vai di trasmissione, di attivazione, di cristalli, di, di download, no? perché i download non sono solamente le cose che scarichi dal computer, ti scarichi il pdf piuttosto che i download, si fanno anche proprio dall'alto, mettendosi in uno stato di ricezione, di, di preghiera, uscendo di notte piuttosto che facendo delle meditazioni, delle preghiere, uno si mette proprio in contatto con il proprio sé e con il cosmo. Quindi, questo sicuramente è un bellissimo invito, cioè dice prima eh, togliti un po' di pesetti e poi, visto che hai fatto questo bel repulisti, un po' come quando uno magari fa una dieta o toglie degli alimenti che non sono più per sé, iniziamo a rimpolpare facendo un, un lavoro proprio di ricezione, di connessione con il cosmo. No? E l'ultima carta parla ancora di più del cosmo, figlio del cosmo, no? quindi l'intelligenza dell'universo eh, si trova dentro di te. No, quindi noi siamo una goccia dell'oceano, perché non siamo tutto l'oceano, perché noi non dobbiamo essere nella superbia, non siamo Dio, siamo una parte di Dio. Però c'è una cosa meravigliosa, che quando noi siamo, e mi ricorda un po' la carta di prima potere spirituale, sì. molto di plesso solare, che però poi il plesso solare si lega molto alla corona, cioè quando noi siamo noi stessi e abbiamo trovato il nostro scopo, non è più una cosa individuale, diventa proprio una cosa che si estende, quindi io da goccia dell'oceano divento l'oceano, è una cosa, la famosa oneness, no? la sensazione di essere uno col tutto, ti senti, ti senti il mondo, che non è superbia, è proprio sentirsi nel flusso, è una sensazione di, di beatitudine, proprio di illuminazione, incredibile, no? Quindi, eh, infatti questa carta lo fa vedere dall'immagine, proprio c'è questa figura che è in totale apertura, vulnerabilità, se vogliamo, anche in un certo senso nei confronti del mondo, dell'universo, no? perché come ripeto, molti di noi provengono chi alle play, adesso non troppo troppo approfondire, non è un corso di, di pianeti, voglio dire, quindi questa cosa ci fa, ci fa sentire più, più noi stessi, no? perché è bellissima la Terra, però chiaramente... Questo fatto di venire da altri mondi delle volte magari ci fa sentire diversi e la nostalgia e la sindrome della cintura di Orione questo e quest'altro e quindi questo ci permette di collegarci no quindi io credo che, che tutte queste carte soprattutto in questo momento così particolare siano molto belle no anche sì. quella del rispetto di sé è sì. molto importante che ognuno faccia proprio le proprie scelte però sapendo appunto che siamo al sicuro, la famiglia è al sicuro, i problemi sono risolti, stiamo andando verso il nuovo, quindi avanti senza paura, credo che siano Assolutamente. carte bellissime, ecco, perché anche noi in questo momento stiamo affrontando insomma dei cambiamenti non da poco e quindi noi stessi lo stiamo sperimentando proprio in prima persona assolutamente grazie alberto bene care anime meravigliose noi per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura volevamo ricordarvi che ci occupiamo di facilitare letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta facilitiamo le guarigioni a distanza o di persona per il momento a distanza eh, con le nuove frequenze di luce ok per riportare equilibrio a livello fisico mentale emozionale e spirituale a proposito di questo Volevo ricordarvi che il 16 e il 17 ottobre 2021 ci sarà il webinar affinché tu possa imparare ad accedere a questo nuovo livello di guarigione con le nuove frequenze di luce. Se ti interessa, se hai voglia di esperienziare questo, eh, questo lavoro, di sentire le frequenze, l'energia nelle tue mani per facilitare la guarigione su te stesso, su te stessa e sulle altre persone, perché no, puoi partecipare. Questo dono rimarrà con te per tutta la vita e potrai utilizzarlo anche per aiutare le persone a tecare l'intero pianeta eh, volevo ricordarvi anche che facilitiamo le sessioni di Logos Healing Logos Healing è uno strumento potentissimo di guarigione energetica con l'utilizzo della parola che aiuta a sciogliere i blocchi a eliminare le paure a uscire dalle dipendenze a uscire da traumi del passato a liberare tutto ciò che ti sta impedendo di essere un canale pulito, o meglio, di essere in connessione con te stesso, con la tua anima, con la gioia, con la serenità, con l'armonia, con la tua creatività. Quindi se siete interessati e volete lavorare con noi potete contattarvi al numero eh, che trovate qua sul, sul video al 340 950 08 40. Noi vi salutiamo e ci sentiamo presto al mese prossimo di ottobre. Un bacione! Grazie. Ciao a tutti! Ciao ciao! ciao. ciao.